18 novembre 1940. Ora, con la stessa certezza assoluta, ripeto, assoluta, vi dico che spesseremo le regne alla Grecia! <ride>